Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Oggi studieremo l'interfaccia grafica del software Vedremo che cos'è quello che avete qui davanti ai vostri occhi Prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con gli argomenti che affronteremo in questo corso Troverete anche il corso eh, introduttivo ad Adobe Premiere Se volete imparare a montare, a editare i vostri video come un professionista. Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube e cercatemi su Facebook, cercate Fabio Ambrosi, la pagina e lì troverete tutte le novità a mano a mano che ce ne saranno. Torniamo al nostro video tutorial, torniamo ad After Effects. Che cosa impareremo? Impareremo oggi come funziona l'interfaccia di After Effects. Eh, chi ha già esperienza con altri software Adobe come Premiere, Photoshop, già più o meno saprà orientarsi, perché Adobe nei suoi software ragiona un po' sempre allo stesso modo. Tutto viene organizzato in pannelli, ogni pannello è personalizzabile, è disancorabile, spostabile, modificabile. Eh, e quello che avete qui davanti ai vostri occhi non è altro che un'organizzazione un eh, già Pensata da After Effects ma eh, la, la, la disposizione dei pannelli che vedete qui davanti a voi è totalmente customizzabile quindi dicevo chi già ha esperienza con Adobe con i software Adobe troverà molto semplice questo tutorial chi invece non sa di cosa stiamo parlando ecco si sieda con calma e vediamo subito meglio di, di, che, cosa, di che cosa si tratta. Iniziamo subito col dire che appena aprite After Effects dopo la pagina di benvenuto, chiusa la pagina di benvenuto, trovate davanti a voi una situazione simile a questa. Parliamo di After Effects 2020, quindi mi, mi raccomando aggiornate all'ultima versione disponibile se ne avete la possibilità. Eh, che cosa avete davanti a voi? Avete sostanzialmente delle aree okay? Aree di lavoro, okay? dei pannelli. Ogni pannello in Adobe eh, eh, raccoglie al proprio interno, organizza al proprio interno tutti quegli strumenti che sono utili per una determinata funzione, per un determinato scopo. Per esempio... Qui al centro abbiamo il pannello composizione. In questo pannello noi eh, possiamo all'inizio, quando non esiste ancora una composizione creata, eh, creare una nuova composizione oppure vedere quello che è il risultato del nostro lavoro. Vi faccio un esempio. Una volta creata una composizione, in questo pannello ho il monitor in cui vado a visualizzare quello che materialmente vado a fare eh, nel, mio, nel mio progetto After Effects. Torniamo indietro, chiudiamo il progetto così da tornare indietro. Altri pannelli, ovviamente abbiamo un pannello chiamato progetto, un po' come in Adobe Premiere. Il pannello progetto è il pannello in cui andremo ad importare il nostro materiale su cui vogliamo lavorare, il pannello in cui andremo a creare le nostre composizioni, il pannello in cui andremo a creare le cartelle in cui racchiudere i nostri file organizzandoli al meglio. Quindi il pannello progetto è un po' il cuore di un progetto After Effects perché qui avremo il nostro materiale che poi lavoreremo. In basso un, un altro pannello essenziale in, in After Effects è il pannello che ospiterà i livelli. Vedremo nei prossimi tutorial che cosa sono i livelli. Possiamo associarli alle tracce in Adobe Premiere, anche se ci sono delle differenze che vedremo poi più avanti. Però sappiate che quando create un nuovo, eh, un nuovo, una nuova composizione e inizierete a lavorare a, ad un progetto After Effects, nel pannello in basso qui avremo tanti livelli, ok? Dove andremo a disporre il nostro materiale, andremo ad organizzarlo, andremo ad applicare effetti e quant'altro. Sulla destra trovate... Una serie di pannelli, in realtà sono tanti pannelli che potete trovare qui sulla destra, a seconda dell'area di lavoro che avete aperto o dei pannelli che avete, avete, avete già aperto. Di default trovate il pannello chiamato effetti. E predefiniti. Qui sono tutti gli effetti che è possibile applicare alle nostre composizioni eh, che vedremo più avanti all'interno del nostro corso. In alto c'è un'area molto importante che è l'area degli strumenti. Eh, a mano a mano che eh, lavoreremo con After Effects scoprirete come sia possibile creare delle forme geometriche, inserire del testo, ehm, creare de de de delle copie del materiale con cui stiamo lavorando eccetera eccetera. Tutto questo è possibile farlo con degli strumenti che sono qui in alto nell'area strumenti di After Effects. È un'area dinamica perché a seconda del tipo di oggetto che noi stiamo attivando, qui sulla destra vengono attivate o disattivate delle, delle opzioni. Non le vedremo ovviamente oggi, le vedremo a mano a mano che dovremo lavorare con, con, questi, con, questi, con questi strumenti. La cosa importante da ricordare però in questa lezione è che come in Premiere, eh, I vari pannelli possono essere organizzati in spazi di lavoro, vale a dire a seconda del tipo di compito che state facendo, che state portando avanti, forse avete bisogno di avere... A portata di mano i pennelli forse avete bisogno di avere a portata di mano le opzioni per il testo forse avete bisogno solo de degli effetti quindi a seconda di quello che voi state facendo potete organizzare i pannelli come più volete come in tutti i prodotti adobe i pannelli possono essere spostati basta cliccare sul nome del pannello e spostarlo eh, nell'interfaccia nella posizione che più che più volete per esempio qui ecco che ho spostato il pannello della della timeline, chiamiamolo così in questa posizione, posso chiaramente ripristinare la situazione così com'era, riportandolo in basso al centro, posso disancorare un pannello, facciamo finta che io stia lavorando con due monitor e voglio organizzare lo spazio in due monitor, cliccando con il tasto sinistro del mouse vicino al nome del, del pannello c'è un menu e in alto, in questo menu c'è disancora pannello, questo è un pannello che viene disancorato, esce fuori dal flow di After Effects, potete posizionarlo in un altro monitor o dove, più, o dove più preferite. Per ripristinarlo basta cliccare sul nome del pannello e trascinarlo nella posizione, nella posizione desiderata. Dicevo, I pannelli possono essere organizzati in aree di lavoro, in spazi di lavoro, come li chiama After Effects. Tutto quello che riguarda i pannelli, tutto, lo trovate sotto il menu finestra. Okay? I pannelli Pannelli che hanno una spunta sulla sinistra sono pannelli già attivi nella nostra interfaccia. I pannelli che non hanno una spunta alla loro sinistra sono spenti, quindi non sono visibili in questo momento. Ipotizziamo che io voglia attivare il pannello carattere, ci clicco sopra e vedete che qui mi viene aperto il pannello, il pannello carattere. Eh, gli spazi di lavoro sono dei preset preset fatti da Adobe per mettere insieme tanti pannelli che servono magari tutti più o meno ad una stessa cosa. Abbiamo un preset standard che è quello che è attivo di default, abbiamo non so il preset eh, schermo piccolo, se voi state lavorando su uno schermo piccolo, il, il preset predefinito con un'altra serie di, di, di, di, di, di pannelli aperti eh, disposti in questo modo, ma se andate al menu finestra spazio di lavoro trovate tanti altri preset che potete utilizzare. Se per esempio volete lavorare sul colore delle vostre immagini c'è il preset colore e vedete che vengono aperti Altri pannelli no? per, per poter gestire i colori dei nostri, dei, delle nostre composizioni oppure non so, abbiamo il pannello animazione con già aperto lo strumento. Che serve per gestire le animazioni in After Effects, qualunque sia il, il preset, lo spazio di lavoro che voi avete scelto di visualizzare, potete sempre tornare ad un altro preset. Basta sceglierlo qui in alto sulla destra. Vedete qui c'è anche una freccettina che ci permette di visualizzare i pannelli che in questo momento, i preset, di spazi di lavoro che in questo momento non sono visibili. Cliccare su uno spazio di lavoro e se avete fatto danni, per esempio avete un po' ecco rovinato questo spazio di lavoro giocando sperimentando e volete ripristinare tutto com'era basta andare sulla voce finestra spazio di lavoro ripristina layout salvato di standard che è il preset in cui ci troviamo in questo momento e vedete che tutto viene ripristinato ai valori di default eh, chiaramente gli spazi di lavoro possono essere anche salvati potete voi creare il vostro spazio di lavoro basta andare sempre nel menu finestra spazio di lavoro e scegliere la voce Salva eh, come nuovo spazio di lavoro, scegliete un nome, per esempio test, dare ok, vedete che tra i vari spazi di lavoro avete anche il vostro spazio test che potete utilizzare e organizzare come, come volete. Questa è l'interfaccia di After, eh, non la approfondiamo ulteriormente, perché molte cose le scopriremo a mano a mano che lavoreremo con questo software. Se avete già esperienza con Adobe, niente paura, è tutto simile ad altri software. Se non avete mai lavorato con Premiere, ma non credo, o con eh, Photoshop, o con Audition, o con Illustrator, lavorate un pochettino, fate un po' di prove, sperimentate, spostate, ridimensionate Cambiate gli spazi di lavoro, ripristinate se avete fatto dei danni, salvate il vostro, il vostro spazio di lavoro customizzato, giocate un pochettino e vedrete che in realtà è tutto molto semplice. Nel prossimo tutorial vedremo che cosa sono le composizioni. La composizione è il cuore. È il cuore di un, di un progetto After Effects e capire che cosa sono e come crearle, come customizzarle, come gestirle è veramente molto importante. Vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'indice degli argomenti di questo corso introduttivo ad After Effects, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial, se vi fa piacere cercatemi su Facebook, cercate la pagina Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci in contatto. Ciao, grazie mille, al prossimo tutorial, ciao!